Allora, video molto tecnico e eh, ve lo dico subito su questioni di licenze, diritti, quindi per addetti ai lavori, però su un tema secondo me molto attuale perché è trasversale alle due eh, consultazioni pubbliche che ci sono state, che sono in questi giorni ancora eh, diciamo in fase di, di, di riflessione, aggiustamento, cioè quella sulle linee guida sulla digitalizzazione del patrimonio culturale, e quelle invece, diciamo più genericamente chiamate, linee guida sugli open data, quelle, quelle regole tecniche per gli open data, per l'informazione del settore pubblico. Ok, io ho già detto la mia in eh, due articoli su queste due consultazioni, sostanzialmente ho condiviso i eh, suggerimenti che ho dato come, come semplice privato cittadino, esperto della materia che voleva dare un contributo, però vorrei mettere l'accento, vorrei mettere un po' il focus su un tema che appunto ho trovato trasversale in entrambi i documenti e che i vari esperti del settore mi eh, continuano a riproporre no? tutte le persone con cui mi relaziono, con cui ogni tanto mi confronto per capire meglio me lo ripropongono costantemente ovvero la preoccupazione che molte pubbliche amministrazioni ma in realtà parliamo di esseri umani, di persone quindi di dirigenti, assessori, sovrintendenti, eh, ministri, sottosegretari persone che eh, hanno poi la responsabilità de, de, delle decisioni su questi due settori, appunto, a me molto cari, ehm, è una preoccupazione legata all'obbligo eh, di citare la fonte. ok? Cioè la preoccupazione è il fatto che qualcuno utilizzi dei dati, ad esempio prodotti da un comune, da una regione, e non citi correttamente la fonte di questi dati. Oppure, nell'altro caso, quello dei beni culturali, che qualcuno... Eh, utilizzi l'immagine di eh, un quadro di Raffaello o una scultura di Bernini senza indicare correttamente in quale museo, in quale eh, collezione si trova. Okay. Allora pensano di poter risolvere il problema attraverso la, una licenza di attribuzione. No? All'interno delle varie licenze Creative Commons o simili abbiamo delle licenze che hanno la clausola cosiddetta Attribution. No? che nelle licenze Creative Commons è una clausola presente di default, cioè presente in tutte e sei le licenze, ed è una clausola pensata però, fate uno sforzo, diciamo, spostati, spostiamoci un attimo su un altro settore che è quello invece più classico degli autori della creatività autorale, quindi musicisti, eh, autori di testi, autori di fotografie. Le licenze Creative Commons nascono più che altro per quel mondo lì, e quindi serviva, serve la clausola Attribution per garantire agli autori che ehm, chi utilizza le loro opere attribuisca correttamente eh, eh, l'opera e, e, e le varie opere derivate all'autore originario. E quindi l'attribution fa qualcosa in più rispetto al, eh, al diritto morale, alla paternità, all'articolo no, 20, legge sul diritto d'autore. Perché? Perché l'attribuzione è una clausola, quindi ha un valore contrattuale all'interno delle licenze con cui il titolare dei diritti ti chiede espressamente di citarlo in un modo specifico. Magari indicando ad esempio un sito web entro cui, a cui vuole che tu faccia link ogni volta che utilizzi l'immagine. Ok, quello era il senso. Um, applicare, cioè utilizzare questo stesso strumento per fare quell'altra cosa che dicevo prima, cioè garantire che la pubblica amministrazione veda citato correttamente come fonte i suoi dati o eh, che il museo veda, la, veda citata correttamente la collocazione di quel quadro, secondo me è improprio stiamo utilizzando lo strumento sbagliato e soprattutto stiamo, eh, diciamo, giustificando un'ossessione che a me sembra davvero eccessiva, cioè ehm, facciamo un esempio concreto, allora lo studente di eh, laurea in beni culturali, laurea triennale o eh, laurea specialistica che sia, fa una tesi e parla di una serie di autori, una serie di, di, di, di quadri e nella, nella tesi sbaglia, no? non, mette, non, non indica correttamente dove questo quadro è conservato, dove quell'altro quadro è conservato, perché? perché semplicemente sbaglia o non è attento, il professore non ci fa caso. Eh, questa tesi poi viene pubblicata, diventa una, una pubblicazione, magari eh, digitale, un piccolo ebook che viene pubblicato, oppure addirittura la tesi ha successo e è ritenuta particolarmente interessante, viene pubblicata da una casa editrice quindi questo errore viene. Diffuso, esposto al pubblico. Cioè, secondo voi, lo chiedo anche agli altri colleghi giuristi: secondo voi il museo che detiene, che detiene il quadro, i vari quadri citati e vede l'errore, secondo voi può fare causa per violazione di copyright o per qualche altro tipo di violazione al, eh, allo studente, all'autore di questa monografia o alla casa editrice autrice della monografia? Provate a pensare, cioè, ma davvero, secondo voi, pensate che ci sia un titolo giuridico per agire contro una situazione del genere? Okay. Che sia errore o che sia o diciamo, che, che, che sia dolo, cioè, nel senso che lo studente abbia semplicemente sbagliato perché capita a tutti, o che semplicemente si sia disinteressato e abbia voluto, voluto eh, espressamente togliere la citazione e non menzionare. Ma voi pensate che davvero un museo abbia titolo per fare causa alla casa editrice o per fare causa al massimo, quello che può, avere, che può ottenere è eh, una rettifica. Cioè può chiedere alla casa editrice che nelle prossime edizioni venga eh, modificato, può chiedere alla casa editrice che venga esposto un comunicato in cui ci, eh, si precisa che eh, la fonte è questa o quell'altra. Ma pensare che ci sia titolo giuridico per agire, che quindi ci sia, cioè, enfatizzare questa cosa dell'obbligo di attribuzione e di utilizzare poi uno strumento che è tipico del diritto d'autore per fare una cosa che invece non c'entra nulla col diritto d'autore, secondo me è sbagliato. Perché non c'entra nulla col diritto d'autore? Perché dire che eh, il Davide e il Michelangelo sta alle gallerie dell'Accademia di Firenze e non agli uffizi non implica una questione di diritto d'autore, implica al massimo una questione di corretta citazione delle fonti, quindi è una questione più che altro scientifica, accademica, cioè un professore eh, oculato e, e, e attento non dovrebbe autorizzare quello studente a laurearsi finché non viene corretto quell'errore. Okay? Quindi la sanzione è più che altro di carattere scientifico, eh, diciamo, accademico. No? Ma nel momento in cui questa cosa passa e l'errore viene, viene, non viene rilevato, non è che ci sia una violazione di diritto d'autore, io non so, non so davvero come spiegarlo e quindi io invito a eh, togliersi un po' questa ossessione, ok? Tutti sanno, tutti possono andare a vedere sul sito ufficiale delle Gallerie dell'Accademia o degli Uffizi, o sulla Wikipedia o, sua, o sulla Treccani e vedere che in realtà il Davide Michelangelo sta alle Gallerie dell'Accademia e non agli Uffizi. Quindi se c'è stato un errore rimane lì, non è che. I, inficia chissà che cosa e può creare chissà quali effetti a cascata negativi. O comunque se anche succedesse, se anche si verificassero degli effetti a cascata, perché con gli open data questo può succedere, di certo non si verifica una violazione di diritto d'autore. E quindi insistere con questa cosa di utilizzare licenze che abbiano la causa attribution per garantire l'integrità della citazione della fonte è sbagliato, è insensato. Io non so più come dirlo, poi sicuramente... Eh, magari sto, come dire, anch'io mi sto ingabbiando in un ragionamento che, che magari altri colleghi giuristi che conoscono un po' la materia mi, mi, mi correggeranno, quindi umilmente metto le mani avanti e dico potrebbe anche essere che il caldo di questi giorni mi ha un po' distratto, mi ha un po' abbassato la, la lucidità. Però io davvero ogni volta che vedo insistere un museo, oppure un. Pensiamo, allora spostiamo la questione sull'ambito open data, un altro esempio, cioè il comune di... dove abito io? Di, di, vabbè, il comune di Lodi okay? de, de, o di Pavia, eh, che annualmente espone i dati relativi alle polveri sottili. No? È un dato che probabilmente è anche obbligato ad esporre perché c'è tutto un meccanismo di controllo della qualità dell'aria, per cui scattano delle sanzioni, scattano dei provvedimenti, quindi deve raccogliere per forza questo dato. È uno di quei dati che non può scegliere o meno di raccogliere e di esporre, perché è un obbligo legale. Il comune quindi c'è un suo onere, ok? Quindi non c'è neanche una questione davvero di scelta strategica. Ok, e espone questo dato. E poi nel momento in cui la gente lo trova e lo utilizza, ad esempio, all'interno di una pubblicazione, di un report, di un'applicazione una che mischia questi dati, se viene citato in modo erroneo, in modo errato, la fonte, non si dice che viene dal sito del Comune di Pavia, ma si dice, non so, per errore Regione Lombardia, perché quel dato magari si trova anche sul sito della Regione Lombardia. Ma voi pensate davvero che il Comune di Pavia abbia titolo per fare causa per questo errore della citazione dei dati? E quindi pensate che utilizzare la clausola Attribution delle Creative Commons dia una garanzia, dia... Una, una possibilità di agire sul piano del copyright della, oppure sul piano semplicemente della violazione contrattuale della licenza magari sul piano della violazione contrattuale sì però mi sembra davvero follia che un comune abbia questo tipo di preoccupazioni, e abbia voglia di andare a fare causa a qualcuno che ha utilizzato i suoi dati che comunque avrebbe dovuto pubblicare obbligatoriamente solo perché non è stata citata correttamente la fonte al massimo si può chiedere una rettifica quindi torniamo su un piano che è più quello giornalistico, quello accademico, scientifico, cioè de, di una buona prassi accademico scientifica e giornalistica del citare la fonte. Certo, un giornalista o un, un, eh, un dottorando, uno scienziato che fa una tesi o fa un articolo prendendo i dati un po' a casaccio dal sito della regione Lombardia e non vede che in realtà all'interno di questi in questo calderone ci sono altri dataset che vengono da altri enti e non lo cita correttamente. Sì, sicuramente non c'è altrone, sicuramente non agito correttamente, eh, poteva agire in modo. Ma lo vediamo tutti i giorni, succede costantemente. Ma questo, secondo voi, genera titolo: cioè offre un titolo giuridico per fare causa, e per dire: Ah, c'è una violazione. Quindi, noi abbiamo applicato una licenza. Secondo me stiamo andando un po' fuori focus. Quindi, in conclusione. Sia per gli open data, soprattutto questi che vi ho detto, pubblicazione obbligatoria, che comunque la pubblica amministrazione deve mettere fuori obbligatoriamente, sia per il discorso della collocazione dei, dei vari eh, beni culturali, invito i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i ministeri, i responsabili a togliersi questa ossessione della citazione della fonte. Non potete, non potete pensare di tamponare a priori eventuali errori con semplicemente l'utilizzo di una licenza che richiede l'attribuzione non è quello lo strumento non è quello il suo lavoro e soprattutto appunto cioè, toglietevi questa ossessione, non, non è così grave okay? è sempre successo che la gente sbagliasse e non citasse correttamente la fonte si interviene per cercare di correggere quindi, perché se no cosa succede? che noi mettiamo una, una licenza che chiede l'attribuzione su cose che sono in pubblico dominio cioè quelle, il fatto che L'informazione che il Davide sta qua e non sta là non è un'informazione sottoposta a un copyright, perché è un'informazione a disposizione di tutti, e, e in quanto informa, semplice informazione non, è, non ha un copyright. Ok, e il famoso articolo 108 codice beni culturali qua non c'entra nulla, non ci dà un diritto in più, non vi dà. Al, al, ai musei, alle sovrintendenze un diritto in più, non c'entra nulla, non va, tirato, non va tirato in ballo tolto il fatto che andrebbe tolto completamente quel diritto, però questo è un'altra parola di maniche il stesso discorso vale per, per le, le, le, i dati pubblici, soprattutto quelle pubblicazioni obbligatorie ok, quelli dovrebbero essere in pubblico dominio, stop, smettiamola con questa ossessione delle licenze quelli, visto che vanno comunque messi fuori, le pubbliche amministrazioni non hanno grande titolo di pretendere un copyright, pretendere vincoli di copyright, tra cui anche quello dell'attribuzione, perché dovrebbero essere semplicemente CC0, okay? La licenza, che non è neanche una licenza come abbiamo già spiegato in altri video, in, altri, in altre presentazioni, è un waiver, cioè un atto di rinuncia, okay? quindi in conclusione per tutti questi tipi di eh, dati, dataset pubblici o eh, legati a musei e, e, e, e raccolte di opere di beni culturali, se usassimo un CC0 o addirittura un Public Domain Mark, cioè semplicemente un'annotazione un, un che dice questo, questa cosa qua è pubblico dominio, quindi non c'è neanche bisogno di una licenza, ci saremmo tolti buona parte di tutti i problemi e probabilmente anche tutte queste discussioni su stelline guida sarebbero molto molto più semplificate. Lancio questa provocazione, spero di non essere andato troppo lungo e spero che qualche altro, so che è estate, siamo tutti un po' in proiezione spiaggia, però se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa al dibattito, io questa cosa ce l'avevo qua, dovevo dirla, l'ho spiegata in tante salse, però forse con un video arriva un po' più diretta. Grazie a tutti, fatemi sapere qua nei commenti scrivete pure quello che pensate. Ciao!